E buongiorno mondo, oggi super lusso. Colazione fantastica al BB. Il bambuseto, come vi ho detto, ve lo straconsiglio. Cominciamo con uno yogurtino e mertelli neri. e Oggi posso fare un po' con calma. Sono le 7:20 e dovrebbe arrivare Gus. Vi lascio il suo canale YouTube o di qui o di qui. Adesso vediamo dove va. E faremo un pezzo di strada fino a Cuneo assieme, così ci conosceremo finalmente dal vivo e pedaleremo assieme. Parlo da solo ma parlo, sto parlando con la telecamera. il <ride> di papà qui. diceva sempre là, che i matti parlano da soli. Sì, io un, po', un po' matto sono, però stavolta stavo parlando con la telecamera. molto bene, sto uscendo dal B&B che è quello lì dietro che vedete e guardate un po' chi ho trovato sulla strada il grande Gus ciao buongiorno buongiorno <ride> buongiorno Gucchini sulle mani questa era una citazione per il grande Francesco Ciclo Ergosum rilascia in trave. Okay. Siamo già belli che seduti in un bar. Comunque, come giusto che sia. Giusto che sia perché chilometri ne abbiamo già fatti, 22. Vabbè, eh tu 22. Lui nelza, sì. 22 dalla mia partenza, lui se ne è fatti già quasi 50? No, 40... Eh. Eh, no. Lo dico subito. diciamo Scusate. Eh. Confrontiamo subito. 46. Ecco, lui 46 km, e perciò ci meritiamo una seconda colazione alle 10. 10-5, quindi... Grazie. Eh, sì. Ci a riposare, siamo, siamo gente di una certa età. Più che altro, senza neanche fare la posta, siamo fermati in un bar che fa... Eh, confetteria e, liquori, e ri, liquorista vediamo subito quindi abbiamo deciso di fare colazione con un buon liquore eh, sì ma non ditelo al mio nefrologo eh. li abbiamo preso in giro non abbiamo preso il liquore anche perché no ma è la, la brioche è inzuppata di, di rum ah è un bambarum sì sì sì un è un bambarum camuffato dal croissant colazione l'abbiamo fatta, come avete visto non ci siamo alcolizzati, abbiamo fatto i bravi, fatto i bravi. Sì, sì, io sono bravo, ah, voglio ringraziare Gus che si è fatto lo sbattimento di venire fino a Fossano è per stato un fare, piacere, è stato un piacere, per farsi sti 25 km con me per arrivare e accompagnarmi fino a Cuneo di farmi la Cicerone, ringraziamo anche il signore qua che sta, ci sta leggendo delle poesie, anche se è un po', un po solitario, non è di grandi parole. Eh sì, sì, sì. È intento lì nella sua lettura non si Non riuscito riusciti a distrarlo, è lì impalato. Dunque, posso dire una cosa? Sì. Io ti ringrazio, è stato un piacere conoscerti. Eh, un piccolo spoiler: rimanete connessi, perché arriveranno una marea di video insieme. Però io non vi ho detto niente. <ride> Lui non ha detto niente, boh, vedremo. Vedremo, <ride> vedremo. Da una eh. qualcosa in pentola bolle. Adesso le nostre strade si divideranno, lui tornerà verso il suo mondo V, centro del mondo, dice lui, Certo. e io proseguirò verso Saluzzo, però prima di lasciarlo ho una domanda che mi perprime da stamattina, perché non era chiaro se i cunesi a Rum sono veramente cunesi o sono come l'insalato russa che non è russa? Maria, io esco. nuovamente Gus per avermi accompagnato da Fossano a Cuneo e soprattutto per avermi regalato il suo super cappellino vivi oltre e come avete visto ci siamo lasciati a Cuneo lui doveva tornare a lavorare io devo continuare a farmi i miei giri da vagabondo a cdc come ve li ho chiamati finora nei post di instagram da Cuneo ho fatto solo 10 km ma adesso rispetto alle langhe è tutto molto tranquillo da qui a Saluzzo dove voglio arrivare sono ancora una quarantina, ma essendo abbastanza in piano, anzi in alcuni punti leggermente in discesa, a parte una collinetta che vorrei andare a fare. Quindi tempistiche sono molto più rilassate rispetto a quelle dei giorni precedenti. Quindi va tutto bene, oggi si rilassano le gambe dopo aver fatto anche una mega dormita al BB Super. Ok, è lune 20, sono arrivato a Busca, ho deciso di farmi la pausetta qui per mangiare, tanto oggi ho fatto già 50 km, tutta pianura, le zone sono ovviamente meno interessanti delle langhe, ma una volta che hai visto le langhe e tutto il resto è, è quindi giornata proprio di relax e pausa, tutta pianura, abbastanza tranquilla, quindi mi mancano pochi chilometri a Saluzzo, poi da lì vado fuori in qualche paese a cercare dove accamparmi con la mia tenda. Magari incontro anche Giacomini sulla strada Vado a bermi una cosa con lui Facendo due chiacchiere E così ho spaccato le balle a tutte le persone Che conosco della zona Ma va così Adesso mi faccio il panino con le cose che ho comprato al Penny E mi rilasso un attimino Qua al fresco dell'ombra della chiesa Santissima Trinità Di Busca A dopo ragazzi, ciao Ho cominciato già ieri sera a spaccare le balle a Federico Stamattina a Gus e ora sono venuto fin da Giacomino Solo per fargli vedere che non faccio i giri solo intorno a casa Ma vengo anche fino a Saluzzo Esatto, perché bisogna cambiare anche il giro Non monotonia E quindi fatto... ci, ci si allunga nelle Langhe esatto. e poi nel Cuneese Saluzzese Saluzzese. Ah, hai fatto bel, bel giro, consigliato a tutti <ride> Va bene, va bene, gli ho spaccato le balle Mi ho fatto un bel caffè è ora di ripartire. Oggi doveva essere una giornata tranquilla di svago con più discese che salite. Io ho fatto un sacco di soste, un sacco di conoscenze, sia occasionali, ma molti eh, ragazzi del gruppo Telegram di Mattia Miraglio, ovvero robe da matti ringrazio anche Giacomin che avete visto adesso che sono andato a trovare solo per fargli vedere che io non giro solo intorno a casa visto che mi prende sempre in giro guardando le mie tracce di Strava e dice sempre che faccio sempre lo soli, il solito giro intorno a casa sono arrivato fino a Cuneo, fino a Saluzzo come potete vedere adesso sono a Saluzzo, tra poco vado a Castellar, sono ancora altri 5 km dove mi aspetta ho ancora un altro ragazzo Gianluca che mi ha già mandato la foto che ha le birre nel baule quindi non bisogna perdere tempo quando ci sono le birre che ti aspettano perciò faccio questi 5 km, trovo il posto in tenda e ci godiamo le birre e un'altra chiacchierata anche con lui a dopo ragazzi come vi dicevo accoglienza top birretta Gianluca. Ciao, ciao a tutti, Ciao, sono Gianluca. sono Gianluca, benvenuti nel video di Simone e ci beviamo una birrozza. Quale migliore pausa se non una birra, un po' di patine e della compagnia ottima. A dopo, adesso beviamo, ciao ciao. Dicevo i miei amici invece che commentarmi il video che sarebbe la cosa più figa del mondo Ti mandano poi ti messaggi, un messaggio dici, privato Non mi serve se non lo scrivi privato Ok mi fa, okay, pia sotto il mi video. fa piacere Mi Maledetto. fa piacere però Il video serve un po' anche a quello Interazione sai com'è esatto, Tu commenti io esatto, rispondo Esattamente, Sarebbe veramente figo così Però mettono like quindi va bene A me mettono anche il dislike eh. E buonasera, dopo un milione di chiacchiere, un sacco di risate e la birretta bevuta insieme a Gianluca mi ha accompagnato in questo posto dove ho già montato la tenda, mi sto preparando un piatto di fusilli al pomodoro un po' triste ma questa sera ho anche il pecorino da metterci dentro che ho comprato al penny un po' frescolino, ma si sta molto meglio delle altre sere, il clima è decisamente cambiato, quindi speriamo che stanotte si stia benone. La giornata è andata alla grande, ho incontrato un milione di persone, ho fatto alla fine un'ottantina di chilometri, ma con mille soste, ma piacevoli di chiacchierate con un sacco di gente, come vi ho fatto già vedere, quindi è inutile che ve lo ridica un'altra volta. Perciò adesso mi devo spicciare perché si è fatto abbastanza tardi, mi do una sciacquata, mangio. Faccio il post di Instagram perché quello lo volete sempre vedere e mi vado a riposare che domani si vedrà di nuovo. Ciao, buonanotte ragazzi.